Allora, questa mattina facciamo una versione un pochino più breve della nostra solita ginnastica, cioè non facciamo gli esercizi di stretching dei meridiani all'inizio. Perché? Perché ho mal di schiena. <ride> Ieri abbiamo fatto una bella introduzione al nostro lavoro dicendo quanto il corpo spesso parla. Ci dà dei segnali ci spiega come un alleato dove sono le metafore cosa ci occorre cosa va aggiustato nell'equilibrio del momento allora da ieri sera e poi oggi il mio corpo mi dice in questo momento meno allungamenti in questo momento più riposo più caldo quindi faremo lo stesso eh, i movimenti del mattino ma almeno per oggi di stretching non ne faccio proprio non mi sento probabilmente lo rifarò già da domani più morbido meno approfondito vediamo come vanno come vanno le cose come va la situazione facciamo invece gli altri movimenti partiremo dai movimenti dei tre corpi e facciamo tutti quelli che ne vengano dopo prima però come sempre peschiamo la nostra carta e la ascoltiamo quindi oggi mi sono messa a disposizione un bel tavolino e ci facciamo proprio raccontare dalle carte, qualcosa di interessante, ad esempio una storia su questa giornata, una suggestione, qualcosa di bello. Ne appoggiamo una qui, una qui e una dal centro qui. Allora ascoltiamo la carta delle radici. La danza del serpente piumato. La carta della chioma, del cielo, il drago trasparente e la carta del cuore. Prendiamoci proprio qualche momento per sentire questi tre corpi. Il corpo fisico l'anima e lo spirito guardiamoci proprio bene le immagini fermiamoci sentiamo i piedi a terra C'è come una storia che raccontano queste tre carte. Sarà anche una storia che avete anche già sentito e si parte sempre dal corpo fisico in questa storia qua particolare. Qualcosa cambia. Cambia qualcosa fuori, cambia qualcosa dentro, mi viene il raffreddore, il mal di schiena, vinco la lotteria, ho la possibilità di fare un viaggio si apre un portale come questo qui come questa macchia di azzurro come questo vortice dove un po' lo decidiamo e un po' magari ci troviamo risucchiati si inizia a danzare inizia un pezzo nuovo, un qualcosa di nuovo che magari spesso non ho neanche deciso c'è una novità si apre un passaggio e in questo passaggio mi viene in aiuto l'anima che intanto mi accompagna a lasciare andare quello che non mi segue in questo passaggio anche cose piccole anche il fatto di dire in questa giornata gli, eserci gli esercizi di stretching non ci stanno la cosa che sempre mi fa pensare questa immagine sono le infinite possibilità di trasformazione sono le infinite possibilità di allungarsi per l'anima lungo percorsi, lungo correnti, lungo circoli che noi con la mente non riusciamo neanche a immaginare, li dobbiamo solo sentire, quindi tutti gli imprevisti, tutte le necessità, tutte le novità dell'incarnazione all'anima spesso suggeriscono questo, quali nuove traiettorie posso seguire, quale rinnovamento, quale sapore nuovo, quale nuova direzione posso prendere. E in tutto questo mare di possibilità emerge sempre, immancabilmente, se cogliamo il suggerimento del corpo e poi quello dell'anima la possibilità di ricordare che cosa intanto chi sono che è al di là di ogni nome è al di là di ogni definizione intanto come sentirmi come ritrovare il contatto autentico con me e poi come in questo inserire i miei talenti, le cose che so, la mia esperienza, le mie amicizie, le cose belle che mi accompagnano nella vita. È una storia non tanto originale, se vogliamo, però è una storia importante. Una trasformazione nel corpo fisico una novità, dentro o fuori di me, nella mente o nella materia, richiama nell'anima una voglia di trasformazione, non verso un obiettivo ma verso una traiettoria, un'atmosfera, un colore, uno stato d'animo, verso un richiamo che si sente, non si pensa ma si sente. se riesco a metterla insieme, la materia con l'anima, se riesco a seguirla, questa ispirazione, questo suggerimento della vita, arrivo al ricordo. Che non è il ricordarmi necessariamente di una tecnica, di una verità, di una formula magica, ma è anche e soprattutto ricordarmi di me, che è una cosa rarissima. È un percorso attraverso tre corpi, quello che ci raccontano le carte di stamattina. Ve le faccio guardare, intanto che io accendo il microfono. Le metto bene in fila, sperando che si vedano. Eccole qui. Uno, due... 3. Corpo-mente, anima-spirito. La storia di stamattina. Ok, senza lo stretching si fa la nostra ginnastica, musica e si parte, mi metto in piedi, sento bene i piedi a terra e sento bene le direzioni dei miei movimenti che rappresentano i tre corpi verso l'alto inspiro verso il basso inspiro trattengo il fiato l'orizzonte che li mette in contatto corpo mente Anima. Spirito. Percorro anche al contrario, dall'orizzonte, dal corpo dello spirito, inspiro, verso il basso, l'anima, verso la terra, verso l'alto, il pensiero e l'azione. Prendo aria e ritorno al punto di partenza percepire sentire fare dell'angelo, terzo chakra. Porto fuori la mia volontà e mi radico con il primo chakra come un albero. Con il secondo chakra mi rivolgo a terra. Le chiedo di insegnarmi. con il quarto imparo l'insegnamento tutto è scambio pieno e vuoto ricevo e condivido quinto chakra il mio suono nel movimento della vita wow. sesto libero la seconda vista, si allarga quello che riesco a vedere, a sentire, si libera dalle aspettative, dalle proiezioni e allora si allinea il settimo chakra. il cielo e nel profondo della terra. Mi permette di attingere al passato, indietro, di proiettarmi nel futuro, in avanti e di rimanere senza mai perdere contatto nel presente. Apro alla filatura tutto quello che c'è. Seguo, armonizzo i filamenti della materia, del tempo lineare. Seguo e armonizzo i filamenti dell'anima, del tempo circolare. Poi seguo e armonizzo i filamenti dello spirito, del tempo assoluto. Nei miei tre corpi creo uno spazio per accogliere anche tutto quello che di me, della vita, non vedo, non conosco. Non so nemmeno che esista, però ugualmente lo ricomprendo e lo riporto al centro del mio intreccio. In questo centro scendo, socchiudo la cavità smeraldina, il volo del falco, della civetta del corpo mi accompagna e poi seguo i movimenti delle geometrie le geometrie della terra sono sacre perché hanno capacità creativa il pentagono crea con il movimento degli opposti. L'ottagono crea con l'armonia, con due vortici contemporanei che connettono ogni cosa, attirano le connessioni di tutto ciò che con me risuona, condividono, mi connettono a tutto ciò con cui risuono. cerchio che crea attraverso l'emanazione. Immobile, dal centro si espande. verso la metafora, il continuo muoversi insieme divisibile e invisibile, ciò che è chiaro e ciò che è crea attraverso l'eterna trasformazione, le combinazioni mai uguali delle due metà che si trovano, si lasciano e si ritrovano in altra forma. senza nulla perdere, il triangolo crea attraverso la soglia, il passaggio, lo scambio di ciò che c'è con ciò che emerge di ciò che svanisce con ciò che si crea di quello che termina e quello che inizia tengo tra le mani l'energia che ho messo in movimento, i ricordi che ho richiamato dentro di me e in questa potenzialità che è sempre fatta di due parti in ogni geometria, creo un istante dove tutto coincide, dove tutto si ritrova, si riunisce e diventa uno. questa mattina è andata così e devo dire non mi è dispiaciuto è andata. Spero che sia stato gradevole anche per voi. Se si può domani facciamo anche stretching, se no fatelo tranquillamente voi guardando le registrazioni. Io mi aggiungerò quando sarà il momento. A domattina, ciao, grazie di aver seguito.